Che in, qualche modo le, che in qualche modo le subiscono le immagini piuttosto che esserne eh, accolti. Ecco. Quello che manca è, se vogliamo, lo spazio tra questi due contesti, lo spazio da un lato di approfondimento e di ricerca che può fornire un portale degli archivi e dall'altro invece lo spazio eh, più di... Ehm, eh, come vi dicevo eh, uno spazio immaginato che, che possa essere quello espositivo eh, quindi credo che in prospettiva sia interessante eh, capire come legare due ambiti ovvero l'esperienza anche museale del, del, um, ed espositiva a quella più propriamente di ricerca che invece naturalmente oggi più che mai è legata alla fruizione eh, di un portale per esempio di ricerca degli archivi. Quindi Il portale dovrebbe credo e poi concludo lascio la parola ai colleghi presentarsi anche come un, un qualche cosa uh, che, nel quale si possa approfondire e si possano fare ricerche ma anche un luogo obbligato attraverso il quale passare, riflettere per poi procedere oltre in un percorso che va verso qualche cosa d'altro, quindi in qualche modo eh, questa idea affascinante di inciampare verso, in un documento, in, in, che non era quello per il quale stavamo mirando la nostra ricerca, può aprire necessariamente nuove piste di indagini e nuove aperture di pensiero. Quindi, così, immagino un archivio che, che possa, un portale per gli archivi che possa sorprendere i ricercatori o i visitatori. Ecco, mi fermo perché altrimenti andiamo troppo su un altro piano, però insomma, credo che... Uh, la, a mia volta chiudo con una domanda, ci sarà un secondo progetto di ricerca o un qualche cosa di, eh, di diverso che nascerà da questa interessante esperienza e, e grazie a tutti. Grazie a lei. <coughs> eh, Valentino, dobbiamo fare che tu reagisci ulteriormente alle singole sollecitazioni o, o si fa adesso o, o prima un... No, direi che con, facciamo i vari interventi. Ok, i vari interventi. Allora, grazie Adana Anna Fiaccarini. È, è il turno, mi pare, di Loris Letri del Comune di Bologna. Sì, grazie, innanzitutto un piacere ritrovarci, ritrovarvi. Ehm, in effetti... Eh, ho iniziato questa esperienza insieme al professor Borsaria, Valentina e ai partner del progetto eh, Cineteca, ERT, eh, Arter, Comunale, eh, Accademia delle Belle Arti, mh, come Comune di Bologna, settore, mh, settore cultura. Eh, perché appunto mh, quando nacque circa due anni fa questo progetto, due anni un po', ehm, nacque eh, su stimolo della Cineteca che ehm, aveva eh, il, questa idea di eh, implementare ulteriormente eh, un'opera di digitalizzazione dei propri archivi audiovisivi, filmici e ehm, per questo ecco la ricerca si è improntata, la ricerca che poi ha condotto principalmente Valentina appunto si è improntata ehm, come focus su questo tema eh, della, digitalizzazione, della digitalizzazione dei materiali audiovisivi, poi si è eh, allargata direi felicemente eh, per um, un'idea che è venuta in corso d'opera a quella che eh, quel gruppo che Valentina stesso ha chiamato come eh, le istituzioni eh, di, di un secondo round, insomma di un secondo giro di eh, interlocuzione e consultazione. E eh, da qui ecco appunto ehm, rivolgersi anche a Bologna Musei, settore biblioteche del del comune di Bologna e eh, come Anna Fiaccarini ora diceva anche al servizio patrimonio eh, culturale della regione Emilia Romagna. Eh, nel frattempo, <ride> questa è una vicenda personale che non lo interessa, però io dal, dal settore patrimonio, dal settore eh, perdonata cultura del Comune di Bologna mi sono spostato per lavoro ad operare presso proprio eh, l'ente regione Emilia Romagna e il servizio patrimonio culturale. E, poco fa ecco, appunto erano collegate anche eh, la dottoressa Francesca Ricci e la dottoressa Monica Ferrarini che hanno dovuto lasciarci, eh, hanno dovuto scollegarsi per, per, per altri impegni e si è collegata però la direttrice, come dicevo prima, eh, del servizio patrimonio culturale, eh, Cristina Ambrosini, ed è interessante eh, questo allargamento eh, di soggetti e il fatto che eh, Anna dicesse poc'anzi che effettivamente... Ehm, uno degli interlocutori principali in regione eh, possa essere patrimonio culturale perché effettivamente abbiamo notato anche dall'esposizione, dalla ricerca di Valentina ehm, e quelle che Anna anche ha sottolineato come delle criticità che è un bene che vengano fuori proprio perché, nel momento in cui vengono fuori, allora possono essere affrontate e si possono raggiungere risultati. Eh, le criticità nella disparità di organizzazione del, del, del proprio patrimonio, ehm, la eh, questione della interoperabilità, e quindi eh, ecco, l'esperienza molto interessante di Edge. Ehm, che peraltro ricordo in quell'incontro faceva riferimento anche all'esistenza eh, da, da più di un ventennio dell'esperienza gallica in Francia che può essere considerato un punto di riferimento in qualche modo eh, oltre Alpe, <ride> anche se anche lì con tutta una serie di eh, criticità che hanno anche loro accumulato negli anni. E, e, e volevo giusto sottolineare che eh, quello che Valentina stessa aveva detto prima riguardo a, a un altro um, eh, progetto eh, che è eh, del Servizio Patrimonio Culturale e l'aveva proprio raffrontato a questo. A, questo, a questa ricerca, a questo studio che Valentina e Andrea Borsari hanno condotto cioè quello che il servizio patrimonio culturale ha fatto per la regione Emilia-Romagna alla fine del 2021 che è stata altro una ricognizione eh, sul territorio eh, finalizzata la definizione di linee di intervento appunto regionali sul patrimonio culturale digitale non ultimo anche eh, a seguito di eh, queste nuove risorse del PNRR e, ecco effettivamente eh, Abbiamo tutti ascoltato eh, la, la, la, la relazione di apertura di, di, di questo incontro eh, da parte di Valentina Antoniol e eh, abbiamo, credo tutti avuto l'impressione di quanta carne sia stata messa sul fuoco. Insomma, eh, effettivamente, eh, i, i punti, eh, i, i, le problematiche, ehm, si, si è partiti da appunto, eh, considerare quanto fosse eh, fondamentale ed è un argomento che ora è diventato insomma, molto, molto attuale eh, rispetto alla tras trasposizione digitale delle eh, arti performative eh, dello spettacolo dal vivo eccetera ehm, quanto eh, apporti come discrimine l'esperienza spettatoriale che è di difficile riproducibilità per usare un termine beniamiano <ride> nel, nel contesto digitale eh, nel momento in cui viene riprodotto appunto eh, proprio per motivi sociologici per motivi eh, psicologici, esperienziali eh, di, di, di fruizione e, e però ecco eh, si parla con, con la pandemia c'è stata un'esplosione eh, di questo tema della digitalizzazione anche di cose che prima eh, con fatica ci si apprestava a considerare eh, dentro il mondo della, digi della digitalizzazione eh, come appunto lo spettacolo dal vivo eh, ma fortunatamente insomma in, in questa regione in particolare c'è ecco, eh, una intanto una lunga tradizione di ordinamento del proprio di, di ordin ordinamento di catalogazione di indicizzazione del proprio patrimonio culturale e, e già da tempo eh, sono stati fatti interventi di digitalizzazione ecco ehm, l'augurio è che eh, sempre più si possa andare verso questa direzione anche perché appunto ormai parlare di Digital Humanities è una questione di assoluta attualità e urgenza e, e quindi mi associo alla domanda con cui ha concluso l'intervento Anna, cioè eh, questa potrebbe essere proprio mh, una bella occasione per eh, riunire assieme tanti interlocutori diversi, ognuno con la propria specificità per quanto riguarda eh, il tema di cui si occupa, ognuno con le proprie esperienze, eh, con, con le proprie competenze. Per, eh, adesso non so se sarà come come diciamo, risultato finale un grande portale di tutti gli archivi come suggeriva Anna stessa che l'idea è molto suggestiva effettivamente eh, oppure invece ehm, una organizzazione che eh, renda sempre più ehm, interoperabile ecco il dato eh, catalogato digitalmente eh, che questo è sicuramente una delle cose fondamentali e ci sia ehm, una discussione su quell'altro aspetto che ho trovato fondamentale che era poi ehm, uno degli aspetti principali della ricerca della dottoressa Antoniol eh, cioè a dire eh, da quali punti di vista eh, approcciarsi a eh, una traduzione digitale di eh, fenomeni che sono nati per essere vissuti eh, a stretto contatto tra fruitori e produttori nell'ICATNUC spazio temporale. Ecco, credo che tutti questi temi siano di assoluta attualità e di assoluta urgenza. La pandemia forse... Ce li ha come tanti altri temi, ce li ha resi più evidenti, eh, ma eh, ora ci pare chiaro che questo gruppo debba in qualche modo rafforzarsi e eh, poter anche includere interlocutori altri eh, autorevoli e, e quindi procedere. Eh, da, da questo studio per eh, evolvere in una fase 2.0. <ride> ecco, poi mi, mi interesserebbe anche eh, interloquire con... Eh, quelli che eh, non, non hanno partecipato fin dall'inizio come, eh, come partner eh, del, de, del progetto, ma che eh, oggi mi sembra siano a tutti gli effetti degli interlocutori eh, molto autorevoli appunto a cominciare dal patrimonio culturale della regione emilia romagna lascio, lascio la parola al prossimo intervento. Bene, grazie Loris Lepri. E il prossimo intervento previsto è quello di Marisa Villa dell'Emilia Romagna Teatro, Fondazione Teatro Arena del Sole. Prego. Buongiorno a tutti. Io sarò brevissima perché in realtà quello che avevo in mente di, di dire è stato già detto brillantemente da Anna e, e anche da Loris, per cui li ringrazio perché diciamo che sono assolutamente d'accordo, siamo d'accordo, mi allineo. Eh, quindi colgo diciamo, questa occasione intanto per ringraziare, è occasione anche per me, l'ho sentita più volte questa parola negli interventi eh, di Valentina Nostri. Eh, questo progetto è stata una bella occasione per porsi questo problema, almeno dal nostro punto di vista. Eh, è un problema che, come dire, sentivamo di avere e eh, di cui sentivamo la necessità di un approfondimento, ma, ahimè, diciamo, nel trascorrere dell'attività del tempo e delle emergenze eh, è sempre un difficile soffermarsi su questo. Quindi eh, abbiamo avuto. Grazie a questo percorso l'occasione di eh, prenderci un tempo per farci le domande di cui parlava Anna prima per confrontarci su queste domande con altri diciamo partner enti del territorio che non fanno magari esattamente lo stesso tipo di attività che, che facciamo noi ma proprio per questo anche può essere arricchente diciamo dal punto di vista. Eh, la, la problematicità dell'argomento, le criticità sono state eh, ben descritte prima, per cui eh, diciamo, è anche il prezioso intervento del servizio mh, insomma, del patrimonio culturale della regione, a cui anche noi ci stiamo affidando eh, per, per migliorare, ecco, per lavorare sempre più in una direzione sia di come dire, catalogazione e ehm, Possibilità di riordino interno e archiviazione insomma anche eh, per la fruizione interna ma soprattutto verso l'esterno. Per cui niente, volevo anch'io ringraziare e mi aggrego all'auspicio che si possa continuare e proseguire in questo percorso. Bene. Grazie anche a Marisa Villa. Adesso, se non sbaglio, il programma prevederebbe l'intervento di Maurizio Tarantino, che però può intervenire solo alle 5 e mezza, no? E quindi. No, diciamo, mancato, guarda, può, può intervenire dalla macchina, non riesce a attivare la camera, quindi lo facciamo parlare senza camera Ah, d'accordo, prego. Allora, Maurizio Tarantino della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, prego. Vabbè, scusatemi, io la camera l'attivo ma sono in macchina, sono in una situazione un po' precaria perché contavo di iniziare alle 5 e mezza da casa, ma ovviamente ho seguito tutta, tutta la, la, la relazione, insomma il report di Valentina e anche tutti gli altri interventi. Ritengo tutto molto interessante e bah, intanto il lavoro che abbiamo fatto è comunque un lavoro di condivisione e di e settori diversi, seppur tutti, diciamo, afferenti all'ambito della cultura, molto peculiari e diversi tra di loro. E quindi è un arricchimento, almeno per me personalmente, perché... Sono venuto a conoscenza di, di, di molte cose che probabilmente non, non avrei diciamo, appreso così se non avessi avuto questa occasione. Perché poi ognuno rischia di, di, di, di concentrarsi sul suo e di non vedere poi tutto, tutto il resto, appunto l'ecosistema che, che gira intorno. Siamo in un momento in cui comunque la, la questione digitale è all'ordine del giorno costantemente. E non sempre diciamo a mio avviso ci sono delle, delle come dire dei, dei filoni che poi portano a dei risultati e spero che questo invece è, come è già stato detto più volte, possa avere una prosecuzione e perché comunque io credo che a Bologna manchi un po' questo, cioè ci sono varie iniziative, però insomma niente di organico, di, di strutturale in grado di poter dare diciamo, il dimensionamento intanto di, di, di cosa significa lavorare su un sistema digitale eh, diciamo, condiviso tra più istituzioni e poi chissà poi al di là di queste istituzioni rappresentate qui in questi incontri. Chissà poi quanto altro materiale esiste anche che potenzialmente si può, si può essere un processo di digitalizzazione. Perché prima pensavo che in fondo, cioè, la questione di rendere un patrimonio digitale è chiaramente una questione tanto di renderlo fruibile perché se no poi fondamentalmente rischia di non esistere perché è chiuso in un cassetto e di, di, difficile diciamo anche dell'esistenza di questo. Invece, diciamo, metterlo eh, a disposizione vuol dire dare spazio alla scoperta e alla ricerca. Credo che sia una fonte importantissima proprio per la questione scientifica e di ricerca, almeno per quel che riguarda il nostro settore, eh, che è la musicologia, che appunto è il teatro. E quindi è chiaro che mh, finché questo materiale non è diciamo fruibile, è chiaro che non esiste, cioè, esiste forse per qualcuno qualche vero appassionato che eh, va a consultare i cataloghi e trovare diciamo, i titoli e, e incuriosirsi oppure per chi lo fa proprio di mestiere, altrimenti rischia di, di, di, di sparire, eh, si tratta di una memoria collettiva che racconta la storia eh, della, della nostra città ma non solo perché poi la nostra città è emblematica di un di un orizzonte molto più ampio, di un orizzonte europeo se non mondiale almeno per quel che ci riguarda. Se, se Bologna è patrimonio unesco della musica, il motivo c'è, e quindi, eh, secondo me potrebbe essere grande forte, fonte di interesse. Anche secondo me può, può sviluppare un interesse anche perché, perché turistico, anche, sviluppare proprio perché conoscere, diciamo, i connotati di, della città almeno per quel che ci riguarda sul piano musicale. Eh, io credo che come Bologna poche le città europee che, che hanno una storia di questo tipo e trattandosi di storia però appunto eh, a parte qualche eh, diciamo eh, menzione su, sul sito eccetera eccetera non si ha la contesta di tutto ciò quindi per esempio eh, il maestro Toscanino. l'altro giorno eh, anzi sì dove ieri mattina il nostro direttore delle artistiche è venuto con un programma di sala del 1924 e che gli è stato dato dalla sua padrona di casa perché lui è in affitto ed è, una cosa, è stata una cosa spettacolare perché era un programma di sala del Nerone diretto da Toscanini, e neanche il Museo della Musica lo custodiva perché il nostro archivio lo custodisce il Museo della Musica e, ed è, è, è stata una cosa meravigliosa scoprirlo poi per chi ci lavora dentro è, è qualcosa di importantissimo, per esempio il sipario storico del teatro eh, che eh, non esiste più perché andò diciamo, in fiamme quando, quando andò in fiamme eh, il palcoscenico del teatro nel 1932, se non erro. Beh, quel sipario eh, esisteva in quel, in, quel, in quel disegno, perché poi all'epoca si disegnava, non c'era la grafica, eh, e poi, per esempio, è custodito. So che eh, una parte diciamo dei disegni eh, del, e delle, non so come definirle, non sono piante, insomma, de, della rappresentazione di questo sipario custodito per esempio all'Accademia all delle Belle Arti. Quindi eh, le cose poi sono già di per sé spesso collegate. E, e quindi la questione eh, che mi è piaciuta molto anche della relazione sta nel fatto appunto dell'analisi di contesto, cioè fondamentalmente eh, adottare un metodo che non può essere altro che un metodo scientifico, perché secondo me poi non c'è molta, cioè c'è forse una mh, letteratura in materia, ma forse proprio molto specialistica, che è appunto la questione di quando c'è la digitalizzazione in di sé, è un gesto meccanico, cioè è, significa digitalizzare un file audio, una fotografia, quello diciamo è il meno cioè non è quello il problema, avrà sicuramente un impegno di risorse, un impegno economico, un impegno tecnologico, ma quello è il meno, eh, perché appunto il gesto meccanico, tutto quello che viene prima e che quello che viene dopo è la parte più importante, cioè avere, intanto quando si parte con un progetto, per esempio, sapere che quel progetto si deve iniziare e finire, quindi sapere di preciso quanti sono gli elementi da digitalizzare, il valore che hanno, l'importanza, eh, è già un qualcosa per il quale eh, eh, avere la consapevolezza che le risorse che si mettono per farlo devono iniziare e finire perché non si può lasciare a metà un, un, un valore di questo tipo. Poi dopo c'è una questione afferente a tutta una serie di informazioni di dettaglio eh, che in qualche modo vengono che non vengono... sono accessorie sono altrettanto fondamentali, cioè tutte le informazioni devono avere dei metadati. Eh, che in qualche modo eh, danno all'utente eh, tutte informazioni che forse possono anche essere pensate come secondarie, ma in verità non lo sono, perché eh, sono l'essenza stessa. Per esempio, se noi un, un, un, digitalizziamo eh, la, la locandina di un'opera o la foto, per me è importante sapere, eh, Quell'opera lì ha eh, chi è il cantante rappresentato nell'opera, chi è stato il maestro, il direttore, chi è stato, eh, diciamo, tutta una serie di informazioni che se non le ho eh, non sto raccontando. E quindi, ehm, questa la questione, diciamo, dell'archiviazione e dell'inventariato è, è un mestiere importantissimo ed è quello che porta la maggior parte dell'impegno e delle risorse perché poi in base a quello si restituisce il valore dell'opera, perché molto di questo noi man mano che stiamo facendo, adesso abbiamo iniziato come dicevo il fondo fotografico, eh, molto di questo è, è del lavoro da fare, è proprio quello, cioè cercare di contestualizzare perché sennò risultano comunque delle opere anonime eh, che, di cui si apprezza magari la bellezza, però eh, mancano de degli elementi, eh, non sempre il fotografo, per esempio, ha riportato dietro, nell'etichetta, dietro la foto, chi è il soggetto rappresentato. Abbiamo scoperto, per esempio, che c'è una bellissima foto di Carla Fracci fatta sulla, sulla gasticcia del teatro comunale, con Bologna dietro, negli anni 70, credo, e era totalmente... Cioè, nell'atto, per esempio, morta da poco... È... In quel momento sarebbe stato importantissimo per noi averla, per testimoniare il fatto che comunque è stata una protagonista, la Fraccia del teatro Comunale ha rappresentato la storia italiana della danza mondiale, possiamo dire, quindi sono tutti elementi che sono lì e quindi chissà quanti potrebbero ancora essercene e non sappiamo neanche di averli, perché poi dopo alla fine questo è il fattore fondamentale. quindi eh, al di là, io invece sulla questione invece del come è stato poi anche detto, dello streaming, della presentazione diciamo, mediata dal mezzo tecnologico per quel che riguarda lo spettacolo dal vivo, nonostante sia un, stato un grande fautore di questo perché abbiamo cablato il teatro, acquistato la tecnologia, fatto molto per il streaming, adesso vedo che non c'è più cioè non c'è più appeal, la questione dello streaming de, de, dell'opera è valsa molto e ha suscitato molto interesse quando la gente era chiusa in casa. In questo momento noi abbiamo anche caricato recentemente tre opere in streaming durante le, le festività natalizie, le visualizzazioni non sono affatto paragonabili a quelle che c'erano a suo tempo, insomma, e... E quindi, ehm, secondo me, quella cosa lì non, non funziona tanto. Cioè non, io non credo che il pubblico sia molto interessato. Questo per quel che riguarda teatro d'opera, e teatro, eh, per, quel, per quel che riguarda il cinema, probabilmente no. E, però, insomma, non è quello che attira. E invece è, è importante usare lo streaming, perché per avere, che non è streaming, eh, è una registrazione, che successivamente può essere un documento storico da pubblicare, questo sì. Per esempio, un'altra cosa importantissima che stiamo approfondendo in questo periodo è il sistema Atmos, che è un sistema di registrazione, stiamo portando avanti questo progetto con FonoPrint e con la maestra, eh, la nostra nuova direttrice, Oksana Liniv, eh, perché per esempio eh, noi abbiamo scoperto, eh, scoperto perché comunque non era proprio il nostro core, di riferimento, però negli anni io avevo fatto indicizzare sia su Apple Music che su Amazon Music che su Spotify l'orchestra del teatro comunale e eh, diciamo quando ho ripreso in mano lo strumento ho scoperto che appunto su, su tutti e tre i canali viaggiamo intorno ai 300.000 ascolti al mese praticamente vivendo esclusivamente di eh, eredità nel senso che eh, abbiamo tanti ascolti e siamo tra le orchestre più ascoltate d'Europa perché, eh, in passato, le case discografiche hanno caricato molti brani di Luciano Pavarotti registrati con l'Orchestra del Teatro Comunale, che risulta con il profilo artista, esattamente come per il profilo artista risulta Pavarotti o il maestro Charlie, che magari dirigeva in quell'occasione. Questo mi ha fatto capire che ci ha, ci ha fatto capire che. Noi ogni mese che facciamo una produzione sinfonica per noi è molto importante registrarla in maniera ottimale anche con le più moderne tecnologie e lì si sì, metterla su Spotify, sui canali on demand perché lì per esempio c'è un mercato di gente che ascolta, la maggior parte degli ascolti pensate vengano dal Messico e dagli Stati Uniti quindi eh, quelli italiani sono anche i, i minori. Eh, quindi diciamo eh, se andiamo a vedere le, le bobine che abbiamo sui nastri magnetici eh, degli anni 60-70 sono tantissime del teatro comunale, abbiamo i concerti jazz registrati con Miles Davis, cioè tutti diciamo con l'eccellenza del jazz di quegli anni perché allora il festival jazz si faceva al teatro comunale e sono lì, sono in queste, in queste bobine magnetiche con anche il problema che la tecnologia per eh, riprodurle inizia a non essere più reperibile cioè, eh, noi abbiamo fatto un'indagine eh, e non è stato semplicissimo trovare chi ce li può digitalizzare abbiamo anche sviluppato un progetto e partecipato al Fondo Cultura eh, adesso siamo in lista d'attesa siamo stati ritenuti idonei però, insomma, eh, quello è stato, era un qualcosa previsto molto per i comuni, più per nemmeno eh, per i teatri. Il fatto sta che non sapremo se, se mai saremo finanziati, vedremo l'anno prossimo, però per noi è di, di centrale importanza sviluppare, sensibilizzare su questo tema e soprattutto, eh, in qualche modo, eh, creare coscienza all'interno delle istituzioni eh, pubbliche, amministrative, quindi la regione e comune, perché questi fondi, eh, possano essere digitalizzati perché è, è, sono impegni spesso eh, triennali, eh, almeno per quello che ci riguarda, ci vuole tanto tempo e diverse persone che ci lavorano per poter chiudere questo discorso di digitalizzazione, metterlo anche su una piattaforma comune come dicevamo e creare un, un grande contenitore eh, che però possa restituire alla ricerca, quindi con un database estremamente organizzato e perché se no si rischia di avere un qualcosa di enorme dove ci si perde non ci si orienta. Avere un grande contenitore di quello che ha rappresentato Bologna sul profilo culturale, secondo me, è un qualcosa di sterminato. Se poi ci mettiamo dentro le biblioteche, le edizioni eh, di, di libri storici, eccetera, eccetera, veramente diventa un qualcosa di, di, di meraviglioso che, di cui penso che possa essere un patrimonio, appunto, eh, del, del, che va ben oltre i confini di bolognesi. Ecco. Quindi io volevo ringraziare per, per, questo, per questa ricerca che è stata fatta, spero che possa servire eh, alle istituzioni, alle istituzioni proposte per eh, appunto eh, darsi una linea di azione su questo e spero ci possa essere una prosecuzione eh, anche l'anno prossimo, insomma cioè, noi siamo estremamente disponibili perché appunto molto interessati in quanto parte in causa proprio. Cioè noi abbiamo assolutamente un fondo che intendiamo digitalizzare e speriamo di trovare i partner adatti per voi per poterlo iniziare. Quello l'abbiamo già fatto, però soprattutto portare al termine e quello è quello un po' più impegnativo. Grazie, scusate se mi collego dalla macchina, però è stato molto interessante e ci teniamo a intervenire. Grazie. Grazie. a te. Allora, Pierpaolo, subentro io? D'accordo. No, è giusto per farci vedere. Io eh, ringrazio Maurizio, che eh, ha fatto tutto un ragionamento ampio e tutti quelli che sinora hanno detto che sarebbe una buona idea continuare il lavoro. Adesso poi, casomai, in conclusione, proviamo a ragionarci. Intanto mi pare eh, tra quelli che dovranno intervenire in prima battuta ci fosse ancora Barbara Busi di Art Air, quindi se è pronta le do la parola. Grazie. Io sono qua. Allora, buon pomeriggio. Grazie anche da parte mia e ringrazio il professor Borsari e Valentina insomma, che ci hanno accompagnato in questo progetto che poi causa Covid si è anche allungato molto del tempo, ma è stato un piacere perché proprio ci ha permesso, eh, come dire, di, di strutturare un una serie di relazioni e di collaborazioni che ritengo siano già un valore aggiunto in sé oltre al diciamo, agli approfondimenti che è stato possibile realizzare. Io ho ascoltato Valentina oggi, poi mi ero guardata anche il, insomma, il report che ci aveva eh, condiviso e devo dire che in effetti guardandolo tutto insieme adesso eh, ne emerge veramente una ricchezza e mh, insomma una anche ampiezza di, di, di approfondimento che credo sia... Di grande valore che non vada assolutamente dispersa da questo punto di vista che io mi associo già dall'inizio a a, a questa ipotesi di provare a dare continuità eh, al lavoro che è stato svolto ehm, io mi sono segnato alcuni elementi che trovo diciamo nei quali mi ritrovo rispetto anche al lavoro che eh, come arter stiamo conducendo e anche assieme in particolare al Servizio Patrimonio Culturale, saluto la dottoressa Ambrosini che vedo collegata, e che stiamo seguendo per il ruolo che ci caratterizza, quindi di realtà che in qualche modo accompagna prioritariamente la regione, i propri soci e poi anche i territori nella programmazione e poi attuazione di politiche eh, che permettano lo, lo sviluppo economico, eh, sociale e culturale dei, dei territori, appunto, del territorio regionale. E come vi dicevo, ritrovo nel, nel rapporto vari elementi che noi stiamo incrociando nei percorsi che stiamo attivando. Allora, in primo luogo, sicuramente la mappatura restituisce uno scenario di, eh, diciamo, in un qualche modo, disomogeneo, cioè che si caratterizza per esperienze anche di grande valore e di eccellenza, che rappresentano quindi dei casi di per sé, eh, eh, di interesse eh, in linea generale per, per, per il contesto, ma anche restituisce appunto una disomogeneità che evidenzia come spesso le istituzioni e le realtà che affrontano questo tema lo fanno un po', come dire, nel proprio isolamento, un po' atomizzate, cioè c'è una mancanza in effetti di... Eh, sistema di relazioni su quale la regione sta molto lavorando e che evidentemente eh, lo fa cogliendo nel giusto, perché emerge in effetti anche da, dall'analisi dei casi che sono stati presentati un po' un'atomizzazione delle, delle esperienze. Emerge anche, come dire, un racconto eh, della digitalizzazione come classicamente viene proposto, quindi un racconto di luci e ombre dove si, si leggono, diciamo, eh, delle tensioni rispetto all'opportunità eh, di procedere a, a un'ampia digitalizzazione eh, del patrimonio, ehm, ma dall'altro lato emergono e si colgono interessi crescenti rispetto a questi processi e, e soprattutto... Eh, una lettura sempre più consapevole del valore e dell'apporto che la digitalizzazione in sé è in grado di offrire al patrimonio in quanto tale, ma poi alle istituzioni che questa digitalizzazione attuano. E vengo qui a un terzo elemento che volevo stressare e che tiene al fatto che, secondo me, quanto emerge dal lavoro realizzato nel complessivo è che... Eh, più che parlare di digitalizzazione, sia giusto, e, e non è un caso che così si fa, eh, sia bene parlare di transizione digitale. Questo lo dico perché eh, la digitalizzazione in sé, e mi collego a quanto diceva Maurizio Tarantino prima, di per sé rappresenta effettivamente un processo anche molto meccanico. In realtà, eh, quello che rileva è la transizione e l'evoluzione che questa digitalizzazione porta. La transizione digitale è di per sé un processo complesso, lo, ha, lo, ha detto, lo hanno detto chiaramente chi, chi mi ha preceduto, lo è sia in termini di gestione, perché comunque obbliga, come dire, le istituzioni che lo attuano, gli operatori che lo attuano, ad avere una visione ampia del progetto che vogliono realizzare, che guarda sia gli aspetti, diciamo, di obiettivo che l'istituzione si vuole dare, sia gli aspetti proprio di gestione con cui questo obiettivo lo si intende attuare, e poi anche di monitoraggio e adattamento nel tempo del processo stesso. Quindi da questo punto di vista eh, la complessità della transizione sta sicuramente nella sua attuazione, ma sta anche nel fatto che, come dicevo, non attiene solo l'oggetto che viene digitalizzato, ma attiene in maniera più complessiva la realtà che lo realizza e la relazione di questa realtà rispetto a quello che è il proprio utente, proprio l'utilizzatore del prodotto o del servizio che questa realtà intende mettere a disposizione. Ehm, perché è complesso? È complesso perché le realtà sono complesse e attivare un processo di digitalizzazione, viene raccontato molto bene nel, nel report, obbliga l'istituzione ad interrogarsi su molti elementi che vanno dalle competenze del proprio personale che devono essere competenze idonee e spesso devono essere anche mh, competenze interdisciplinari eh, attiene il modello di business eh, se usiamo termini più economici della struttura stessa eh, e anzi tendenzialmente impatta sul modello di business della struttura stessa, perché la sollecita a ragionare rispetto a un uso diverso del patrimonio e anche a ragionare sulla possibilità di costruire su questo, sul patrimonio digitalizzato, dei nuovi servizi. Attiene eh, È complesso perché attiene il sistema relazionale interno, dicevo, ma anche esterno prioritariamente verso un utente che veniva raccontato molto bene prima, è un utente che cambia nel tempo, cambia in termini di bisogni e cambia in termini di richieste e non è mai fermo questo cambiamento, è una trasformazione costante, quindi come diceva Maurizio prima, in fase di pandemia, lo streaming è andato tantissimo, adesso inizia iniziano ad andare più e quindi questo obbliga a un adattamento continuo delle istituzioni e a una necessità di immaginarsi processi di digitalizzazione o di transizione digitale adattabili nel tempo e quindi appunto gestibili con una visione che sia lunga e che non si ferma all'aspetto prettamente meccanico della, della digitalizzazione stessa. E poi sempre con riferimento alla dimensione relazionale, sollecita la transizione digitale sollecita inevitabilmente l'istituzione a relazionarsi con altri attori. Cioè non è un processo che può essere sviluppato eh, in autonomia eh, rispetto al contesto esterno. Obbliga a collaborazioni, obbliga a approcci, diceva prima Loris, di interoperabilità e quindi di necessaria collaborazione o allineamento rispetto a degli standard, rispetto a degli strumenti usati anche da terzi, quindi in un qualche modo impone un'apertura un verso l'esterno e impone una nuove forme di collaborazione in un ecosistema di rapporti che è evidentemente sempre più collettivo e quindi traduce, diciamo, la transizione digitale in un processo che è collettivo per propria natura. Questo, secondo me si riflette all'interno del report nella parte in cui emergono, in qualche modo sono stati focalizzati quelli che possono essere i fabbisogni che gli operatori esprimono. Perché emergono fabbisogni, si diceva, lo hanno detto anche chi mi ha preceduto, di avere degli strumenti o anche delle piattaforme comuni, fabbisogni di favorire processi di interoperabilità e quindi allineamento a standard, conoscenza di strumenti che favoriscono l'interoperabilità, il tema di interfacce comuni, fino ad arrivare alla necessità di avere maggiore possibilità di relazionarsi con enti di ricerca piuttosto che eh, agenzie specializzate, la necessità di conoscere in maniera più approfondita best practice mh, e, e avere possibilità di scambio rispetto a queste best practice, best practice, la necessità di fare anche degli approfondimenti di tipo tecnico e anche giuridico, per esempio tutto il tema dei diritti, fino ad arrivare chiaramente anche eh, ha la necessità di avere anche dei finanziamenti, quindi dei supporti per la realizzazione degli investimenti. Quindi diciamo, ne emerge un sistema di fabbisogni che da un certo punto di vista eh, mh, come dire, è solo un richiamo a da un lato uscire da una dimensione un po' atomizzata, che era la cosa che dicevo all'inizio, cioè quindi potersi muovere in un contesto di relazioni che aiuta, che supporta, che aiuta a favorire degli scambi, che aiuta a conoscere pratiche, che aiuta a entrare in contatto con fornitori o partner utili, ehm, che aiuta anche a essere momento di approfondimento e di conoscenza e di sviluppo di competenze che magari mancano. Il tutto legato ai finanziamenti. Quello che posso dire, e su questo chiudo perché poi Immagino che anche la dottoressa Ambrosini sicuramente potrà aggiungere da questo punto di vista che eh, per fortuna lo scenario nel quale ci stiamo muovendo e eh, che ci, ci attende anche nei prossimi mesi è uno scenario comunque che sta ponendo le basi affinché si possa arrivare a dare delle risposte sempre più efficaci e sempre più strutturate come diceva Maurizio a questi fabbisogni. Già sul livello regionale eh, come dire la regione sta facendo tanto, il servizio patrimonio culturale sta facendo tanto proprio anche nell'ottica di non solo dotare gli operatori eh, di, di, di strumenti eh, comuni ma anche di favorire proprio questo tema di scambio di buone pratiche, di conoscenze di buone pratiche in un'ottica anche veramente molto concreta, eh, tesa proprio a non tanto raccontare la pratica in sé, ma capirne il funzionamento, cioè dare a chi ascolta, chi entra in contratto con la pratica, quegli strumenti di paragone rispetto al proprio contesto e quindi inevitabilmente di scalabilità di queste pratiche all'interno del proprio contesto. Oltre questo, eh, come dire, la stessa programmazione regionale e via più anche quella nazionale daranno nei prossimi mesi grandi opportunità anche da un punto di vista di finanziamenti. Quindi come dire ancora di più le azioni che si stanno facendo di preparazione o come dire di rafforzamento delle competenze delle istituzioni, e degli operatori eh, hanno uno sguardo lungo rispetto a delle opportunità che sicuramente ci saranno. Ci saranno nella nuova programmazione regionale perché i nuovi fondi, diciamo, i nuovi programmi operativi regionali, quindi nuovi fondi che la regione metterà a disposizione, hanno proprio dei filoni dedicati al tema della digitalizzazione, della transizione digitale, del sistema culturale, del patrimonio culturale. Quindi, lì di certo ci saranno eh, delle opportunità, parimenti, ci sono eh, amplissime opportunità sulla dimensione nazionale, dove il PNRR eh, ha programmato, sta programmando milioni di euro a supporto di questi processi. Chiaro è che, e chiudo, eh, io credo che il richiamo più importante da fare sia quello di sottolineare la natura collettiva di questi processi. Non è un caso, credo, che in questo progetto ci siamo trovati con attori anche molto diversi. Ehm, che vedono il tema da punti di vista diversi, ma perché questo tipo di tema non può che essere letto in un'ottica di base, di cross-settorialità e interdisciplinarietà, ma in generale è proprio un processo che impone di essere affrontato in maniera collettiva. Quindi io credo che in piccolo lo si sta facendo in questo progetto, lo sta facendo la Regione anche in altri eh, filoni di attività, ed è su questo insomma, che si deve continuare a lavorare proprio per creare quel substrato di ecosistema di rapporti che poi dà gambe al singolo progetto di digitalizzazione che la singola istituzione può portare avanti. Grazie. Grazie a lei. E... Andrea, io una, a questo punto, visto che è stata chiamata più, più volte in causa, chiederei se è disponibile un intervento, visto che abbiamo anche insomma, la fortuna di averla qui, della direttrice del servizio patrimonio culturale Cristina Ambrosini. Grazie molto volentieri, se lei è disponibile. Io ringrazio, mi sono collegata semplicemente perché volevo, mi sono ritagliata il tempo nel mio pomeriggio, purtroppo non ho potuto ascoltare la prima parte, eh, ma la tavola rotonda l'ho seguita tutta, non ho assolutamente preparato nessun intervento e anzi vi chiedo la possibilità di ricevere il rapporto, così perché lo vorrei studiare attentamente, sono molto Pensato, lo pubblichiamo per tutti. Certo, certo. E no, eh, quindi le mie impressioni a caldo ascoltando eh, gli interventi molto, molto interessanti che entrano nel vivo del tema e vi dico, come responsabile del servizio patrimonio culturale della regione, eh, come diceva adesso Barbara, queste tematiche sono di un'attualità eh, sconcertante, ma perché adesso si sta sedimentando e sta maturando eh, all'interno di più e più soggetti la responsabilità non più eludibile di un rapporto con la sedimentazione del patrimonio, di tipologie diversissime, che impone ora... Ma, Diciamo, ce ne accorgiamo adesso, accorgiamo, ce ne stiamo facendo carico adesso in maniera rilevante e a tutti i livelli, ma non è che il patrimonio è lassù e le problematiche di archiviazione, di catalogazione, di digitalizzazione eh, diciamo, non fossero note anche eh, qualche anno addietro, diciamo. Si sono però affrontati i temi in maniera, come, come si diceva, poco cross settoriale per cui in alcuni casi eh, si sono sviluppate delle esperienze di vera eccellenza che però magari hanno affrontato le, eh, le caratteristiche peculiari di alcune tipologie di beni e non invece eh, nell'insieme della, della, della problematica in generale. Ascoltandomi mi veniva in mente ma anche facendo riferimento a magari casi e situazioni che mi hanno hanno toccato più da vicino nell'esperienza professionale e istituzionale alla digitalizzazione di patrimoni immateriali legati, per esempio, a dei saperi e delle tecniche, a delle abilità. Sto pensando, per esempio, alla candidatura della, della tecnica di realizzazione dei merletti. Italia, perché ci sono una marea di mh, specifiche tecniche di realizzazione del merletto che costellano tutta la penisola. Ecco, per esempio, ci si stava interrogando, e spero che il dossier stia andando avanti in qualche modo, sempre all'interno della candidatura UNESCO Patrimonio Immateriale: eh, ci si interrogava su che cosa no, eh, vogliamo davvero, mh, eh, garantire alla memoria al di là dei prodotti no, concreti e realizzati la tecnica, le tecniche, gli strumenti come si muovono le mani, l'esperienza eh, sociale, la storia di, questa, di queste tradizioni. Ecco, per cui anche il tema del documentare in modo corretto, prima appunto eh, Maurizio Tarantino diceva, noi dobbiamo capire, eh, eh, anche capire, eh, anche in interventi precedenti, dobbiamo capire che cosa vogliamo eh, eh, tramandare, che cosa non possiamo perdere, per chi, in che modo... Voi capite che alla base ci sta una necessaria ricerca approfondita che non deve perdere le punte di specializzazione ma che deve alzarsi per capire davvero che cosa vogliamo passare di questo patrimonio eh, intangibile no? che ormai... Eh, anche in percentuale e come eh, rapporti valoriali si sta incrementando tantissimo quindi eh, credo che eh, ricerche come quella che è stata svolta e che ho semplicemente assaggiato indirettamente dagli interventi ma che credo sia stata molto seria e ben condotta con questo spirito no, collettivo eh, debba eh, debba fare mh, da cassa di risonanza per per andare avanti a, a continuare con questo, con questo approccio, perché il tema della digitalizzazione dei patrimoni eh, di tutti i tipi è veramente eh, la priorità di questi anni, perché per tutta una serie di motivi che a me mh, sono presenti per, per, per il tipo di, di esperienza professionale che ho e che svolgiamo, questi sono gli anni in cui, Masse di patrimoni rischiano la dispersione. Uno, perché non sono mai stati fatti oggetto di ricognizione. Due, perché dobbiamo ragionare con categorie di depositi di materiali che sono in realtà eh, non depositi inteso come eh, scrigni o serbatoi di conoscenza pronti ad essere utilizzati, ma sono magazzini generici in cui il materiale non si conserva neanche più perché non sappiamo neanche cosa ci sta dentro e questo è un problema reale. Sono anni delicati perché tante istituzioni, eh, fonti di memorie incredibili e eh, di documentazioni strepitose ma anche sterminate si stanno dissolvendo e eh, come si diceva prima, intanto per, per quanto riguarda gli archivi fotografici, eh, gli archivi sonori, ma, ma, ma anche molti altri archivi con altre, di altre tipologie, sono in una fase storica davvero molto delicata. Quindi, a accelerare sul, eh, gli affondi metodologici e anche eh, la messa a fuoco e la condivisione del, degli indirizzi che vogliamo avere, di che cosa vogliamo. Eh, conservare per, per nuova vita perché sono la base di, di, di nuova produzione culturale della nostra essenza. Dall'altra fare un ragionamento molto serio che a livello accademico e scientifico è già disponibile su concetti di selezione perché l'archiviazione pone anche questo tema. Basta, mi fermo qui e vi ringrazio perché vi, sono, vi ho seguito solo dalle, dalle 16 ma gli spunti sono stati davvero molto, molto validi e per noi, per l'ORIS, per, per il lavoro del servizio, rispetto alle prospettive della, del piano nazionale di ripresa e resilienza, noi appunto, l'ORIS lo, lo, lo sa bene, è coinvolto direttamente, stiamo già procedendo a delle ricognizioni speditive ma a larghissimo raggio su, sulle tipologie dei patrimoni dei nostri istituti culturali presenti in Regione. E siamo molto attivi nel, eh, sul tavolo di coordinamento delle Regioni, insieme al lavoro col Ministero, per mettere appunto, appunto questo piano nazionale no, della digitalizzazione. Grazie. Grazie a lei. Questa convergenza non può che farci molto piacere, poi si tratterà di capire come dare corso ad alcune delle suggestioni che sono emerse. Però, prima di dire due cose, io aspettavo se c'è qualcuno che vuole fare domande e considerazioni ulteriori, anche se non ci sono rimasti in tanti, però se c'è qualcun altro ben volentieri. Può sgridare la Valentina, invece di fare solo dei complimenti, non so, un po'. Scherzi a parte, no, se non c'è nessuno, io eh, non vorrei. Cioè, eh, ho visto accendersi. Qualcuno voleva chiedere la parola, no? Allora, Andrea sono... Sono ah, sì, valle, sì. volevo cogliere l'occasione. Visto che siamo in un consesso quasi di addetti ai lavori, volevo ringraziare Valentina per questo lavoro, questa ricerca e anch'io mi associo alla dottoressa Morosini per poter leggere poi eh, il, il report nel suo complesso. Il tema. Ehm, e mi allineo quindi sulla, sulla, sul commento, sul, ehm, sulla necessità espressa sia da Maurizio Tarantino che da Barbara Busi rispetto all'idea della transizione digitale, che il processo quindi di catalogazione e acquisizione digitale è solo l'incipit di quello che invece è il processo eh, di creazione di nuovi contenuti e di eh, remissione eh, di questo materiale eh, afferente al patrimonio per offrire nuove modalità di fruizione, nuovi modelli di... Eh, ispirazione di questo materiale e come diceva anche la dottoressa Ambrosini eh, l'aspetto la, eh, importante l'interesse che negli ultimi anni eh, il sistema regionale dei musei lo stesso processo eh, che si sta conducendo all'interno dei, dei teatri sia funzionale per poter disegnare eh, davvero dei modelli di fruizione che vadano oltre sicuramente l'idea di uno streaming che è stata appunto una, una modalità che ha permesso in tempi di pandemia di poter stare vicini alla cultura, ma credo che sia sempre più determinante trovare eh, insieme, insieme alle istituzioni, insieme alla regione e insieme anche alle ricerche che si svolgono e si sviluppano a livello eh, accademico, eh, riuscire a insieme a trovare veramente eh, quelli che sono i segnali, i segnali che il pubblico, che il pubblico dà eh, per riuscire a, a, a dare a questi archivi digitalizzati una nuova vita, una nuova vita che non sia solo conservativa. Ecco, questa è la nota che io sento verso la quale la ricerca potrebbe davvero continuare attraverso mappature di casi eccellenti, ma soprattutto magari proprio la progettazione, la coprogettazione ehm, insieme ai musei, ai teatri, a, a tutti gli enti che si occupano di non solo conservazione, ma mi viene da dire rigenerazione, riattivazione di questo patrimonio attraverso altre forme di fruizione. Questo era il mio commento e volevo quindi ringraziarvi per questo pomeriggio di confronto. Bene, Bene grazie anche a Elena Vai che mh, ti ha dato ulteriori stimoli. Sì, interrogarsi su altre forme di fruizione era appunto un po' il focus teorico, diciamo così, ma anche pratico, molto pratico di questa ricerca. Comunque, ah, visto che prima sono stato troppo rapido, c'è qualcun altro che vuol dire intervenire? Proporre ulteriori riflessioni, abbiamo ancora qualche minuto, si può fare tranquillamente. Siamo tranquilli, Paolo, volevi aggiungere qualcosa, visto che sei qui anche dall'inizio. No, razza, ascolto volentieri, ma non ho paura di, di, di interferire con. Eh, se... Ma non aver paura, non si interferisce mai. Ah, allora, una curiosità ce l'ho per lasciarla collassare. È, è quella relativa alla possibilità di aver intercettato, intuito, come tutti questi processi, quello che avete chiamato. Ecco il eh, si stia eventualmente traducendo anche nella prospettiva delle poetiche, nella prospettiva dei eh, de, de, de linguaggi e eh, delle forme di espressione, cioè, se eh, è, è rilevabile una qualche incidenza, anche dal punto di vista eh, proprio delle forme attraverso le right. quali eh, si esprimono eh, le varie creatività e di come Stiano eventualmente eh, impattando sulle poetiche tradizionali. Perché cioè, se la pandemia ha messo in discussione complessivamente il sistema, lasciatemelo chiamare così, delle arti, a qualche cosa di potenzialmente d'avanguardia. Allora mi chiedevo se c'è la, la, la, la, la, la traccia eh, di, di questa eh, trasformazione potenziale. <clears throat> Vuoi rispondere tu, Valentina? Io qualche idea ce l'ho, ma non... E allora se tu qualche idea ce l'hai, fai pure avanti. ti no, lascio, No, vale. prego. no, no, prego, prego, prego, no, no, no, veramente. No, devo dire, che questo è stato uno degli elementi di risulta della ricerca, non era uno dei suoi pochi principali, anche se eh, nel momento in cui ci ha messo a interagire con i problemi dello spettacolo dal vivo è emerso con chiarezza che c'erano anche delle opportunità, anche se in alcuni casi erano abbastanza limitate, in altri, per esempio quello musicale, c'è una forte propensione a valorizzare la modificazione delle forme creative che comporta l'impatto con la dimensione digitale, cioè in sostanza cambia il tipo di musica che si fa e il modo in cui si interagisce tra musicisti, il modo in cui la si compone, il modo in cui... La si esegue quindi anche molto probabilmente delle poetiche molto più legate all'elemento, diciamo, macchinico che, peraltro, nell'avanguardia musicale del Novecento hanno avuto tutto un trascorso al quale forse è più semplice ri ricollegarsi nel momento in cui si innesca il meccanismo del passaggio al digitale come elemento o obbligato o preferenziale. Però questo potrebbe essere in realtà un, un bello a proposito di sviluppi possibili, un bel, un bel tema da mettere a fuoco ulteriormente, anche perché ne va qui di quella dimensione creativa eh, che è, è riservata non, non solo all'industria, ma anche alla produzione culturale complessivamente. Quindi eh, è qualcosa che mi sembra estremamente rilevante. Però eh, la mia è una reazione, diciamo, eh, personale, nel senso che non è stato il tema, come dicevo, messo a fuoco dalla ricerca in modo centrale. Però adesso che mi ha fatto parlare e ci ha riflettuto, risponderà anche Valentina. No, allora in realtà nel senso che ci sono degli altri esempi che poi rispetto a questa tua domanda Andrea ha riportato l'esempio della musica però effettivamente di questo, di questo aspetto insomma tra i molti del, della ricerca su report si ritrova molto uh, gli interventi in particolare di Barbara Regondi di Ert e, um, e di Nicola Borghesi della compagnia teatrale Kepler 452 i quali avevano proprio messo in luce come eh, ci sia stato proprio un adattamento in un primo momento della pandemia nel trasportare una trasposizione secca direi sostanzialmente dei materiali eh, verso il digitale per metterli, che ne so, sui canali YouTube, per esempio, della, di Earth. Però da un certo momento in avanti si sono resi conto di quanto questa cosa potesse risultare uno strumento piatto da un punto di vista di linguaggio, quindi noioso, perché la trasposizione fatta soprattutto senza nemmeno una regia di tipo cinematografico rendeva veramente una camera fissa, cioè neanche Hitchcock, cioè un piano sequenza unico praticamente. Mentre fondamentalmente da un certo momento in avanti e questi erano un po' anche Diciamo le espressioni dei contenuti positivi della trasposizione al digitale, cioè di coloro che dicevano: Sì, c'è una vita anche per lo spettacolo dal digitale come nativo digitale, cioè lo spettacolo dal vivo come nativo digitale, e quindi tutto il pensare già per il digitale, quindi creare una nuova maniera anche di fare teatro, in questo caso teatro di prosa. E tutta l'esperienza di cui ci raccontava in, appunto in uno dei, dei due seminari borghesi del teatro interstiziale andava proprio in questa direzione nel dire proprio come la pandemia avesse dato respiro a la dico con le tue parole, è una nuova forma di poetica direi in questo caso di poetica dal punto di vista teatrale ecco. e quindi anche io ho risposto fondamentalmente con un esempio, però effettivamente questo mi sembra colga bene il punto cioè ehm, di quella sezione della, della, del, del, del, dello spettacolo in digitale che a un certo momento ci si è resi conto che non bastava più una semplice trasposizione ma che era necessario creare qualcosa, ehm, qualcosa appunto di, di diverso e il punto è questo qualcosa di diverso, che è un, insomma, uno dei temi che è rimasto in sospeso, serve per, diciamo, ridare attenzione a quelle che erano le classiche forme di produzione e fruizione dello spettacolo dal vivo, oppure va in un'altra direzione e va a creare un prodotto che è proprio diverso e che quindi forse potrebbe anche portare a, eh, nel senso, una certa riconoscimento di obsolescenza di quelle che erano forme, diciamo precedenti sta venendo antiche ma insomma non vorrei mancare di rispetto assolutamente a queste forme e quindi insomma precedenti di forma Io, insomma queste sono tutte diciamo ipotesi aperte che la, la bellezza secondo me di questa di quella parte della ricerca è stata proprio vedere come c'erano anche eh, ho cercato di metterlo in luce poi insomma nel report c'erano anche proprio posizioni diverse quindi non è che siamo arrivati ad una sintesi di fatto di questo, di questo aspetto Non so ah, se, insomma, sì, se... sì, è se... sì. una grande, grazie. Comunque, varrebbe la pena farci un progettino e pensare a fare una ricerca specifica. questo sì. Eh, altri che vogliono chiedere qualcosa intervenire. Se non c'è nessuno, dico due cose io, ma se qualcuno c'è, vedo Anna Fiaccarini che si è protesi in avanti, ha una postura fisica che parla del bisogno di parlare o di andarsene. No, lascio a te la parola no, volentieri. se vuoi dire qualcosa so, c'è tutto dentro. So. Penso che sia molto interessante la riflessione delle nuove forme della fruizione e per ritornare ancora a quello che ho detto molto frettolosamente all'inizio sicuramente anche il cinema che per noi, come sapete, va fruito in sala perché così erano le origini della, della fruizione e sicuramente anche e ancora da sperimentare anche negli spazi all'aperto, cioè quello che è fondamentale è la, la condivisione no? della, della fruizione della, del cinema, per questo citavo queste esperienze molto evocative fatte in un'epoca in cui non si poteva uscire, non si poteva certamente stare nelle sale, però credo che quello che è stato detto dalla direttrice del servizio del patrimonio culturale che da Elena molto sollecita tutti noi ha anche una um, a ripensare anche alle modalità di fruizione dello spettacolo e sì è una bella sfida mi piacerebbe proseguire con voi in questo percorso di ricerca grazie in altri che non vogliono vivere nessuno. Andrea, visto che posso aggiungere questa esperienza a livello nazionale che ha già avuto un impatto. Eh, perché è andata in tournée in tre paesi, condotta da parte della fondazione Ater Balletto, che quindi ha una dimensione nazionale, eh, legata a, nello specifico alla performing art in, in, nel campo della danza, eh, per cui è stato un progetto condotto a livello europeo di nuovo modello che ha cambiato completamente il modello sia di fruizione, ma come diceva Valentina, già nella produzione della coreografia eh, si eh, assumeva eh, la tecnologia virtuale eh, come mezzo per costruire la scenografia all'interno della quale il coreografo progettava ehm, il, appunto, la sua performance e i ballerini sono stati eh, invitati quindi a per formare in un tempo molto più limitato, perché poi il prodotto è stato veicolato ehm, non nei teatri, ma in una dimensione privata. E quindi la risposta che potremmo dare... Risposta, non è una risposta. Questo è un altro caso che si aggiunge a quelli elencati da Kepler, o da... non ricordo il primo caso citato da, da Valentina, ehm, rispetto... Alla, eh, a quanto le nuove tecnologie possono permettere già in fase di progettazione, condizionare eh, la produzione culturale. E quindi c'è uno spartiacque, probabilmente, modelli culturali di fruizione pre-pandemia che durante la pandemia hanno dovuto subire un adattamento, ma in questo nuovo adattamento si è formato un nuovo modello culturale in termini proprio di progettazione del, um, del prodotto culturale. Quindi anche sul cinema, magari, eh, Anna, seguendo il commento di Anna, sicuramente ci saranno delle aperture rispetto a nuovi spazi all'interno dei quali le comunità possano riunirsi per fruire dei contenuti audio-video mi viene da pensare. E quindi questo è un margine di ricerca molto, molto creativo, molto interessante e secondo me è legato chiaramente al potenziale che le tecnologie ci possono eh, così consentire e permettere soprattutto in termini di multicanalità, multimedialità. E direi che con questo chiudo. Grazie, Gianni dell'appendice. Io sì, credo abbiamo, abbiamo anche abbozzato qualche idea che sarebbe pure da riutilizzare nel caso di sviluppo. Per esempio, quando abbiamo cercato di portare un registro, visto che adesso è rientrato Maurizio, eh, avevamo provato a fare eh, intervenire Micheletto, che è uno che si era specializzato in fase di eh, pandemia, ma già aveva cominciato prima, quindi c'è una continuità. È un'evoluzione, non è semplicemente che sotto la pressione selettiva, diciamo così, per fare i darwiniani nell'operetta della pandemia, ah, si perfezionano e si articolano ulteriormente. Eh, Micheletto aveva cercato di pensare alla rappresentazione dell'opera nel senso tradizionale, del teatro d'opera, All'interno all di un preordinamento digitale che ne cambiasse già l'esecuzione primaria. Quindi, anche se a ah, quello è un altro campo aperto, volendo dire, nel quale ci sono molti possibili sviluppi. Comunque, se nessuno ha più nulla da aggiungere, il che mi fa sempre piacere, non, non è un tentativo di tagliarne. No, guarda, volevo, volevo solo aggiungere una cosa al volo: a proposito di questo, no, ma ecco, quello. Maurizio, che c'è. Un, sei celato, dici collego e mi scollego costantemente. No, la prima della Scala, eh, quest'anno, il, il 7 dicembre, che era con la, con la regia di Livermore, è stata, eh, sapete che la fanno sempre in contemporanea sulla RAI, no? E è stata fatta con due regie diverse, cioè è stata fatta con una regia per il pubblico in sala e poi tramite le nuove tecnologie eh, è stato implementato proprio eh, una, una, una un, diciamo, un film all'interno della scenografia. Quindi. Deve, right, de... la wow inserita, di, Maurizio? In ah, sì? Eh, eh, non, non so, era un momento, te lo so, ah, parlare. Vabbè, provo di nuovo. Aspetta, ah. certo che. Vabbè, adesso. ci provo. No, volevo dire che nella... nel... mi senti meglio adesso? Sì, vai. Dunque, volevo dire che proprio alla scala, eh, la prima della scala che è stata fatta a dicembre, per la rivermuro, utilizzava una regia per il teatro, quel che il pubblico vedeva in sala, e invece sulla Rai andava in scena un'altra regia che prendeva degli elementi dal teatro la, la, il 70% ma ci introduceva un 30% di animazioni 3D eh, che in qualche modo rendevano la scenografia eh, totalmente diversa e inserita in dei contesti di alcune de, delle telecamere eh, con delle posizioni particolari insomma eh, questo è all'ordine del giorno cioè la rivoluzione della messa in scena con uso diciamo delle nuove tecnologie è assolutamente all'ordine del giorno. La questione è più di fruizione che di altro perché mentre questa cosa si fanno sui canali mainstream in tv eh, per il cinema, Micheletto per esempio aveva prodotto Gianni Schicchi per il cinema, cioè quando si fanno questi esperimenti, sì, quando li si produce esclusivamente per il web, allora eh, lì c'è tutta la questione economica che non, non, è, non è sostenibile: non, le azioni non si mantengono perché il web paga poco o non paga. Mentre quando si fanno le operazioni per la televisione, eccetera, eccetera, si fanno anche grandi salti tecnologici. Spero che se si sia sentito bene. Comunque, volevo solo così fare questa cosa. No, no, chiarissimo, d'altra parte, appunto, è uno degli spunti possibili quello della, delle varie dimensioni di elaborazione di nuove strade e di nuove modalità di espressione, produzione e anche fruizione. Eh, Pierpaolo sei rientrato in immagine, vuoi dire qualcosa? No, l'hai sostanzialmente detto tu, nel senso che eh, anche sulla base delle risposte, eh che insomma mi chiariscono un po', eh, mi schiariscono le idee, mi consento di schiarire le idee. E forse l'aspetto più interessante non sono tanto quelle che si potrebbero definire poetiche di emergenza o adattamenti contingenti e contestuali, ma vedere se sono prodotte proprio delle fratture, cioè de, de, per stare dentro al paradigma evolutivo degli esattamenti, cioè qualcosa che adesso avrà una prospettiva di evoluzione indipendentemente dalla contingenza. Tutto quello che abbiamo detto secondo me è a cavallo tra i due, però eh, sì, qui più c'è cioè comunque la rifunzionalizzazione di elementi già presenti, anche esattamente, quindi questo sicuramente non... questo sicuramente. Altri vogliono aggiungere? Doris, chi non ha affatto, avuto la seconda possibilità di intervenire? Loris, Barbara. Eh, io... Direi giusto una cosa che adesso naturalmente la, il lavoro di, di, di Valentina seguito da, da, da te, Andrea, e verrà reso pubblico, eccetera, ma credo che questa sia stata veramente un'ottima occasione, ce lo siamo detti e quindi sembra quasi eh, pleonastico, insomma, ripeterlo, eh, un'occasione per mettere insieme delle, mh, delle interlocuzioni niente affatto banali. Eh, su un tema assolutamente cogente e eh, urgente e eh, la presenza qui eh, da una parte di Elena Vai e dall'altra della dottoressa Ambrosini eh, che ci riunisce con delle nuove prospettive eh, sia da un punto di vista delle, della interazione, no? tanto per eh, citare proprio l'acronimo di Cric, eh, con le industrie culturali creative e eh, con il lavoro di digitalizzazione sul patrimonio, per riviva, riviva, mh, rivivacizzarlo, rivi, rivitalizzarlo, esatto, riv rivalutarlo, eccetera, è eh, sostanzialmente il tema di oggi che... che oltre appunto a creare nuove poetiche, perché appunto se si creano linguaggi ibridi, nuovi, eccetera, eh, è un, il, il, il, il tema fondamentale probabilmente del, del, dell'arte contemporanea. Ecco, Non vorrei dire un'esagerazione, ma insomma siamo da queste parti. <ride> Quindi ecco per questo mi, mi sembra um, raccogliere anche quel che c'è di utile proprio da questo lavoro e, e, e cercare di ottenere qualcosa collettivamente in un secondo round a partire da questa esperienza con una nuova esperienza di questo tipo, 2.0 come dicevo prima. Bene, qualcun altro? Tutti paghi? Valentina vuoi aggiungere qualcosa? No, no, no, io in realtà mi sembra che insomma sono, cioè non aggiungerei nient'altro che se non ricollegare alcuni elementi interessantissimi che sono stati messi a fuoco dai vari interventi, la tavola rotonda, però insomma sarebbe nient'altro che una collection. Beh, se vuoi iniziare. No, no, no, davvero, va bene così, grazie. Ci eravamo dati alle 18, datemi solo 3-4 minuti per eh, ricollegare pochissimi, pochissimi elementi, che sarebbe da ricollegare parecchi In effetti, io volevo eh, semplicemente eh, enfatizzare in questo ampio resoconto: che nella forma scritta è anche molto più ampia, perché sono una trentina di pagine, forse di 40-40 pagine di rapporto, la, la forma sintetica già di. Oggi pomeriggio era abbastanza, era molto densa e vasta, conteneva tantissimi temi. Io eh, credo vadano tutti eh, seguiti nel dettaglio, perché poi l'utilità di una ricerca è anche quanto porta in più di conoscenza. Certamente, dovendo stringere su qualche punto essenziale, io direi alcune cose molto semplici. Una che mi sembra sia emerso al di là della ricognizione che ha fotografato lo stato dei processi di digitalizzazione in alcune istituzioni culturali significative della realtà bolognese, regionale o prima di tutto cittadina eh, e quindi ah, la fotografia è quella che ci siamo detti, non bisogna tornarci sopra, sono emerse diverse spinte, una prima eh, che su cui tutti eh, sono, hanno trovato una convergenza e che mi fa molto piacere è la dimensione del coordinamento. Questo tipo di intervento richiede il prima possibile delle piattaforme unitarie, delle, delle tipologie, dei metodi unitari o comunque che si parlino tra di loro. Io sono rimasto molto impressionato, per esempio, da una delle varie conversazioni che abbiamo fatto, quella con il responsabile di Digimore, eh, cioè eh, Digital Humanities di Unimore, che Matteo Alcalà che, ci, cioè, che racconta come tuttora il sistema bibliotecario viva di una sorta di eh, bottom up, cioè di una serie di cose, di formi che man mano cercano di collegarsi, che hanno dei livelli di eh, diciamo, degli scalini interni, delle, dei punti di non eh, comunicazione o cose simili, quindi il coordinamento, che vuol dire anche coordinamento nelle azioni, non solo nelle modalità di connessione, di digitalizzazione, di catalogazione e di archiviazione. Il secondo punto eh, è ovviamente quello della richiesta di far convergere su queste istanze, assunto come è stato fatto da tutti, la centralità dei processi di digitalizzazione, rispetto sia ai beni culturali che ai patrimoni già esistenti, eccetera, la necessità di far convergere dei finanziamenti adeguati a, a costruire una, diciamo così, un ponte attendibile, non degli, avviare alcuni pezzi, poi, come è successo anche un'altra delle cose che abbiamo verificato in certi settori anche di più, negli ultimi 20-25 anni, gente che fa un gran lavoro poi lo... Lo blocca lì e è basato su degli standard non più comunicabili diventa una cosa complicatissima. Quindi, converge i finanziamenti in modo da procedere per unità di, eh, di lavoro con chiuse. Il terzo elemento che volevo invece eh, sottolineare, mi fa molto piacere è che molti abbiano parlato di, della dimensione concreta di questa ricerca, sia io che Valentina, anche se a titolo diverso. Siamo filosofi di formazione, gente che di solito viene trattata come si occupa solo di robe astratte. Ecco. Avere un riconoscimento di concretezza, vi citeremo, vi chiamiamo a fare da testimoni quando ci accusano queste cose, in futuro. un riconoscimento di concretezza è un elemento utile, nel senso non così di soddisfazione personale. Ma quello che va sancito qui, eh, mi pare molto importante. La sfida, una delle sfide che c'era all'interno di questo progetto, cioè di tenere sempre insieme l'apertura dei problemi generali che si pongono nell'impostare i processi di digitalizzazione, uno per tutti, quello che abbiamo sintetizzato nella formula paradossale, percepire il digitale dal vivo, cioè qualcosa che... Uh, in qualche modo metti insieme distanza, macchina e presenza fisica e corpo ecco, il tenere sempre aperti questi problemi non in un modo così eh, dopolavoristico adesso ci mettiamo il supplemento d'anima ma per capire in quale direzione puoi orientare le scelte di eh, definizione anche delle politiche nel senso delle politics cioè delle scelte operative sulle quali investire ecco tenere sempre insieme questa riflessione, alla riflessione anche più specifica, più tecnica, e dare la possibilità di chiedersi dove stiamo andando rispetto a delle scelte che vengono sgranate nelle loro potenzialità, anche come diceva giustamente Valentina, nelle loro diverse, nei loro diversi orientamenti, cioè si abbiano anche dei conflitti di conoscenza, non delle vie uniche, però tenere sempre questa connessione che poi giustifica anche il senso della presenza, di un'organizzazione, di un organismo di ricerca basato nell'università in questo contesto, mi sembra uno dei punti acquisiti eh, importanti di questa ricerca, eh, con, diciamo, che voleva si dimostrare, ma già sembra che ci siamo abbastanza riusciti. Eh, quarto e ultimo elemento, perché non voglio intrattenervi ancora lungo, ho sono pochi minuti, è quello del de, c'è alzato la mano per parlare? No. no. Eh, il quarto e ultimo elemento è quello della, del dare un seguito, che ripeto pure, mi fa molto piacere, dare un seguito significa ovviamente fare base sul gruppo di ricerca che abbiamo costituito, ampliarlo se è opportuno e eh, individuare, come sapete, questa, questa ricerca nasce da una costola di quella che era Urban Bo, cioè un organismo che si era impegnato a sollecitare l'economia locale bolognese in modo che eh, rendesse disponibile una certa quota di finanziamenti per ricerche collegate a diversi dipartimenti universitari. parecchi, Ne sono state finanziate parecchie, già un, però un contesto che si è conchiuso. Quindi invito tutti i presenti a una riflessione. Un possibile tavolo da aprire, nei luoghi e nelle forme opportune. Non mi sento adesso di carne perché non saprei esattamente quali fossero. Così proviamo a fregare di nuovo la Valentina al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali per farle continuare. No, scherzo, eh, non è fungibile, ma troveremo un modo di proseguire anche con lei, ma non solo con lei. Quindi l'ultimo punto è questo, cioè il proseguire mi sembra importante, il mantenere aperti i lavori di questo gruppo di ricerca è anche una soddisfazione, una scommessa vinta, proviamo un po' a pensare insieme, poi magari ci possiamo dare degli, degli spunti più avanti, e come, in che contesto, con quali eh, di nuovo connessioni, saperi coinvolti, Articolazioni istituzionali, darle appunto la possibilità di svilupparsi ulteriormente. Ma l'università dovrebbe servire anche a questo, a, a dare una sponda di riflessione più ampia che consenta alle scelte anche operative di avere eh, maggiore chiarezza sugli obiettivi da perseguire. Ognuno facendo la propria parte. Grazie a tutti, quindi. Eh, Buona serata e a presto, almeno ce l'auguriamo. Grazie, grazie a tutte e tutti anche da parte mia. E a presto. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. ciao. Grazie, ciao. Bye. Bye.